Buonasera e benvenuti a questa ottava puntata di Punti di Vista, una produzione Anger Campanus realizzata in collaborazione con la testata giornalistica Napoli News Magazine. Il tema della trasmissione di questa sera è Diego Armando Maradona e basta. Cioè puntata, la puntata è dedicata solo al dio del calcio. Passo quindi a presentare gli ospiti in studio. Abbiamo Pasquale De Simone, giornalista. Buonasera. Buonasera. Uh, Massimo Bonardi, giornalista. Buonasera. In collegamento dovremmo avere Massimo Iacuinangelo, direttore responsabile presso l'Istituto 24.it. No, istituzioni istituzioni 24.it. È un errore mio di no, Prima di ridare la parola a Sergio voglio ricordare Ciao, che, Massimo, buonasera. che è possibile seguirci sui buonasera canali social, saremo in diretta Facebook e potrete interagire con gli ospiti studio chiamando al numero che apparirà in sovraimpressione. A te Sergio. Grazie Giussi, bravissima come sempre, buonasera amici e amiche. Questa sera abbiamo titolato in maniera secca eh, la puntata che ci accingiamo a portare avanti, Diego, Mara Diego, no, Diego Armando Maradona è e basta il bello della diretta, quando io parlo del dio del calcio anche la lingua mi mm. si, si attacca veramente al palato. Diego Armando Varadona, parleremo di lui, avremo, avremo una serie di, di sorprese, eh, la prima che avremo eh, sarà sicuramente un contatto telefonico che non so se sia già collegata con noi, eh, regia mi dai supporto se non vado avanti? Non c'è ancora, mi avverti tu quando c'è? Va benissimo, allora c'è una sorpresa per, per noi tutti, una graditissima sorpresa, intanto eh, Pasquale, buonasera, stasera parleremo di Diego Armando Maradona. Lo faremo con tutte le cautele del caso perché è capitato che purtroppo all'alba eh, della, della dire disgrazia quasi brutto, della sua ripartita c'è stato chi, eh, me ne assumo la responsabilità, ilattamente è riuscito anche a mortificare quella giornata che per noi era una giornata sacrale se non sacra. Diego Armando Maradona. Un, proprio un aneddoto, un ricordo, proprio una, così una, a propia, mazza secca, il primo ricordo che ti passa per la testa. E la trasmissione in diretta non l'abbiamo preparata? Sì, sì, assolutamente. E guarda, il primo ricordo naturalmente io in quel periodo insomma, facevo il cronista, quindi seguivo gli allenamenti, assoccavo. Un attimo solo discusso se ti tolgo la parola. Un attimo, buonasera. Pronto? pronto e là. il bello della diretta è la tecnologia <ride> la tecnologia fa rumore c'è ancora? Eh? caduta? allora è caduta, ci richiama subito si è seduto, si è seduto anche lui ci, ci, ci ammazzerà appena ritorna in rete continua, scusami Pasquale io poi eh, sarò costretto a interromperti appena no, figurati, stavo dicendo che insomma da giornalista da cronista seguivo all'epoca il Napoli molto da vicino e quindi gli allenamenti a soccavo, quindi ci sarebbe tanto da, da raccontare, io ho sostenuto eh, ora per allora. Eccoci eh, qua, vediamo se c'è, sì. pronto? Sì pronto, buonasera. Oh. Buonasera. buonasera a tutti. Signora vuole dirci il suo nome gentilmente? sono cristiana sinagra ciao cristiana buonasera no io lo sapevo benissimo era per, era ciao. per gli amici gli amici da casa ti salutano ti salutiamo tutti quanti con grande affetto cristiana niente noi siamo, abbiamo iniziato a, a parlare di diego lo abbiamo fatto in punta di piedi perché non parleremo del, del straordinario atleta il magnifico calciatore che è stato e che è ancora perché vivo nella nostra mente eh, abbiamo scelto e deciso di parlare di alcuni aspetti per i là più umani e ne erano tantissimi di Diego, in un'ora non riusciremo a dire tutto, però chi meglio di te ci può dire Diego persona, Diego uomo, Diego come dire, anche amico per certi aspetti? Eh, guarda io come ho sempre detto, mh, chi mi conosce bene sa che io ho sempre detto che Diego aveva un grande cuore, un grande cuore e una grande anche fragilità perché comunque è, lo si è visto insomma la vita che purtroppo ha condotto la, la droga e, e chiaramente tutti quanti noi sappiamo che quando una persona fa uso di droga comunque ha una certa fragilità no? ma anche le pressioni che si portava già da Barcellona certo tutto, perché certo. lui è arrivato qua che già purtroppo certo, certo. Dici certo, una serie bella, di cose. La, cosa bella dimmi una cosa bella la droga divino. come diceva sempre lui mi ha, mi ha distrutto l'anima perché lui stesso diceva sempre che la droga è una cosa che, che ti uccide però il cuore suo la sua bontà c'è sempre stata io ho sempre saputo che un giorno abbracciava mio figlio e, e infatti Poi questa è una, questa come è una delle voi sapete più belle. insomma perché poi questo ricongiungimento questo, questo gesto veramente straordinario da padre ma, ma tu pensa che lui ha sempre detto quello che io ho sempre pensato che lui lo pensava sempre ehm, che lui lo teneva sempre nel cuore che, che certo, io lo sapevo lo sapevo pensa che lui Ogni due o tre giorni, ogni tanto faceva cioè sempre perdonami, perdonami. Oh, Papà ma faceva Diego, io non, non ti devo <coughs> perdonare di niente, perché poi io spiegavo a Diego che sai la droga ti distoglie da quelli che sono certo. gli amori, da quelli che sono i punti di, di importanti, i valori importanti della vita. E quindi gli dicevo sempre in questo momento è come se lui, lui non, non c'è, non, non è il vero Diego. E... E Infatti poi chiaramente i fatti mi hanno dato ragione e io continuo a dire che che lui aveva veramente un grande cuore e, ti ripeto, una grande anche fragilità. Guarda Cristiana, chi ti parla lo sa benissimo, non che abbia bisogno di confermare quello che stai dicendo, faccio parte di quel gruppo di bravi ragazzi che lo ha frequentato per circa un anno, quindi io sì. ne racconterò di aneddoti, ma di quelli belli veramente, come è stato bello, quello, la tua bella testimonianza, l'abbraccio con Diego Junior è, è stato per noi che lo, per noi Diego era Diego, non era il sì. grande calciatore. Quando, io quando l'ho rivisto nel 2017 ho rivisto il Diego che avevo lasciato quando avevamo 25 anni. Io spero Anche che tu dulce, continuerai dulce. a seguirci perché io ti dirò delle cose che forse tu nemmeno sai di Diego, perché per noi Diego a tavola non era il dio del calcio, era Diego? Diego no, passama, era Diego, ma infatti eh, io dico sempre Diego. Passama birra, me. Diego, passa Mussala, sì. e, e di queste cose poi c'è qualche aneddoto molto carino che eh, racconterò dopo. Ma guarda, un... chi, chi lo conosce, chi l'ha vissuto come noi, eh, come te, come me, eh, si dimenticava Maradona, Bravo, cioè, tu vivevi Diego, brava, io vivevo Diego, io conosco Diego, ma lui voleva questo non voleva gente che lo, lui voleva gente normale intorno sì. a sé, quindi... Lui lo diceva sempre. Sì. Diceva io non so mai chi mi vuole bene veramente. No, e... no, lo, lo sapeva. Lo sapeva, aveva dei dubbi ma a livelli diversi dai nostri, perché quando stava con noi si sfogava e ci diceva delle cose che non vi lo. Sì. sì, vabbè, ma lui lo diceva in generale, la gente eh, che ci certo. avvicinava, no? Certo. Poi chiaramente sapeva veramente che gli voleva bene. A noi manca tantissimo. Eh, questo è quello che io ti posso dire è una tristezza infinita non, non, non ho nessuna vergogna a dirti che ho pianto ma veramente ho pianto per due giorni sì. quindi, noi piangiamo eh, ancora eh, eh, lo immagino lo immagino. però sì. eh, non c'è un giorno che non faccio scorrere perlomeno uno o due dei gol di Diego la mattina perché sì. sono uno di quelli che non dorme quasi mai quindi eh, fra i video che guardo in Youtube i primi sono quello di Diego Armando Maradona io ti voglio bene veramente tantissimo ti ringrazio tanto per grazie a voi per il tuo intervento eh, sì. Massimiliano ti sta salutando ti saluto anche Pasquale ciao Massimiliano, ciao Giussi. ragazzi o un bacio no, grande grazie, grazie ancora un abbraccio. la prossima trasmissione però ti voglio in puntata va bene, promesso ok, un bacio un grande ciao, stami bene, ciao, grazie ancora Cristiana bene, questa, questa bella testimonianza di Cristiana che ha parlato mh, da mamma ma soprattutto da amica perché lei ha, ha vissuto un Diego diverso da quello che abbiamo incontrato e, e vissuto noi io ti ho interrotto però ti volevo forse tu stavi parlando del 5 luglio del 1984 no, per la verità io stavo raccontando un altro episodio c'eri però quel giorno allo stadio no, veramente ah, no, no. non c'ero veramente? noi c'eravamo no. 5 luglio 84. Esatto. Ha no, non il vino, No, no quando. Ha calpestato la prima zolla dell'allora San Paolo, stadio napoletano che voi ricorderete per noi il Ciao Tempio Napoletani. del Calcio. Eh, il eh, Tempio del Calcio. Scusami, Pasquale, dai. Allora, stavo dicendo, frequentare Maradona per fatto professionale come abbiamo fatto in tanti giornalisti, quelli insomma un po' più maturotti della mia generazione, è stato un privilegio, è stato Siamo un privilegio privilegi. perché sai vedere Maratona eh, a Soccavo allenarsi, ma non allo stadio giocare, a Soccavo allenarsi, io ora per allora ho sostenuto e sostengo ancora con dei colleghi così scherzando affettuosamente, dico noi avremmo dovuto pagare il biglietto, perché vedere Maradona ti adoro, allenarsi? Ti adoro, grazie. Ti adoro, <ride> ma vedere succedere. Maradona allenarsi quando veniva, per la verità non, non succedeva spessissimo, eh, ma quando veniva significava che aveva voglia, non era vittima della droga e dava tutto se stesso. Con delle ma performance. Ma il palleggio che ha fatto vedere. Sì, ma guarda, il, io il ho visto video, cose migliori. Del, prima della partita. Scaldra... La... Ma io ho visto, Max, abbiamo eh? visto cose se, è possibile, sì, se è possibile, anche migliori sì, di sì, quelle. Sì, no? sì, poi lui rimaneva fino a tardi, era, eh, arrivava in orario ed era l'ultimo a uscire, poi tirava decine di punizioni sulle barriere, io sulle sagome. Ho intervistato Antonio Careca in una partita del cuore che era calciatori ex Napoli e magistrati. E vi devo dire, eh, poi eh, se riesco a trovarla nell'archivio, quello che ha detto di Diego Antonio Careca è veramente guarda, qualcosa questa, di straordinario. Questa testimonianza ci fa capire davvero che Diego era una persona speciale, particolare, fuori da ogni schema. Perché ti dico questo? Perché notoriamente a livello calcistico brasiliani e argentini non si sono mai presi. Non si sono mai presi. Assolutamente. Anzi, c'è stata una fiera rivalità per non parlare sì, di inimicizia. Vera e Presi a botte. A botte. Sì, Invece, tra Careca e Maradona, si sorse un rapporto meraviglioso anche... a livello personale. Nonostante Alemão caratterialmente fosse più chiuso. Era proprio... Antonio era. Diciamo a Napoli: consentimi un francesismo a pane e puparolo. Careca era così. Careca era sempre dei, il prossimo ragazzo, dei, diceva dei, le parolacce, i parolacce spagnoli, napoletano, i di sì Napoli. sì sì assolutamente. Careca era allora, detto, questo, detto questo io di Maradona eh, ho raccontato per la verità ho anche scritto un episodio mh, particolare di cui sono stato testimone e, e che ci com, fa capire quello che era veramente il grande cuore, la grande generosità di, di, di Diego, il quale nel 1985, quindi era arrivato da poco a Napoli, fu invitato ed accettò di buon grado l'invito a visitare l'istituto Colosimo dei Ciechi, che è in via Teresa degli Scalzi, dove giorno. adesso io abito, allora no, ci abito da 15 anni. Allora lui arriva lì, accetta questo invito, che è una cosa organizzata da un politico regionale, insomma non facciamo nome, solo me, cognome, anche perché non c'è più, a me vicino, diciamo. E io naturalmente andai lì. Arriva Diego, naturalmente accompagnato da persona c'era il grande Carlo Giuliano, ha detto sabato del Napoli. Diego eh, vede saluto, dei giornalisti, io ero sottomentite spoglie lì. A Carletto, eh, perché certo, perché... Io ero sottomentita spoglie lì. Lui vede un po' di giornalisti e si arrabbia. Dice a Carlo, Carlo! via giornalisti, via giornalisti io sì, non voglio, non sono qui per i giornalisti io sono venuto per i bambini, voglio stare con i bambini altrimenti me ne vado e allora caro Giuliano disse ai colleghi abbiate pazienza non sarebbe entrato io, non sarebbe entrato. Sì, io con... riuscì a il servizio non fu fatto io lo feci per il Roma sì. qualcun altro poi so, riuscimmo a costruire un po' di cose io mandai un po' di notizie Però, vabbè, perché, qualcosa si, scopia, ripeto, si, ripeto, si è... Sì, no, io quindi a entrare non voleva dentro. la propaganda no, assolutamente no lui giocò fu tenerissimo, giocò con questi bambini ciechi, con quei palloni, con i sonaglini mm. che usano appunto i ciechi, si trattenne tantissimo con loro, giocò, sulle li co sedette con aveva, loro, una guarda, si, si sedette bello, e aveva bello, un bambino sulle, sulle ginocchia seduto, una cosa bellissima, bello, si bello. trattenne molto tempo, promise che se avessero voluto sarebbe anche ritornato e poi andò via, Ecco, questa era Maradona. Noi di Mar del Maradona generoso, del Maradona filantropo, abbiamo saputo molto poco, lo stiamo scoprendo ora, perché come tutte le persone veramente grandi e generose, lui non faceva, non scoprire, faceva pubblicità. Fa lo, fa pubblicità. Anche perché queste cose. Forse lo sai più tu che lo hai frequentato a certa stampa personale. non interessa, alla certa no. stampa interessa lo scoop, Il sì, esatto. e, e, e quindi. Tutto questo, io veramente la chiamo la macchina del fango. Sì, sì, no, quindi tu, tutto questo ha contribuito a questo. Lui era questo, una droga di più la droga discorso... Ah, no, la, la macchina Sinagra, del fango nasce da un'invidia profonda. Certo. Certo. Assolutamente, Siena sì. Sinagra ha detto una cosa che io sposo a 360 ⁇ gradi, Uh, la Maradona non aveva bisogno di drogarsi per migliorare le sue prestazioni no, sportive. anzi se non si fosse drogato sarebbe stato se possibile ancora più no, fragile, aveva, aveva di degli quello che era lui era un uomo fragile aveva problemi anche di, di, di corso un po' di respirazione era, fine, certo, sì. era un uomo fragile molto, molto, era un uomo basato dalla fortuna del ragazzo, suo perché talento perché... noi sappiamo da dove veniva no? Da Villa certo, certo, allora certo. pensa una persona che insomma proveniente da quel tipo di realtà terribile, catapultato sotto Io, gli occhi del mondo, cosa, diventato ricco, famoso, ho voluto fare non, aveva la, scusami, non aveva la personalità e mh, la struttura no, psicologica forte, forte, per gestire tutto questo ed è stato travolto dalla droga. Chiudo Uh, dicendo uh, un'ulteriore cosa, poi magari ci torniamo. Di tutti quelli che hanno parlato e hanno raccontato Maradona il più bravo è stato Custurizza. Non so se avete visto Ma il film, è sono straordinario. Sono Guardate, è un gioiello questo me, È una psicoterapia. Lo stavo per dire a Cristiano: è una psicoterapia. Mi ha anticipato leggendomi probabilmente. Io l'ho visto il più di... volte. Adesso filo a 4 sì, fatto, no, no, fatto no, Anche no, a mia che si interessa. A, poco di calcio a Napoli. Sì, sì, non ho intervistato io... allora, e ho visto, guarda, durante, scusami Max, io ci durante sono il lockdown. Film. Ah, durante sì, sì. durante sì. il lockdown, e oh, non sei oh, venuta all'ultima stampa? stampa l'ho fatto, no, che... Che... Come... Ah, infatti... fatto vedere a mia figlia. Scusatemi, l'ho fatto vedere a mia figlia. È una che si interessa poco di calcio. Una ragazza, allora, una... tipo... alla fine, mm -hmm. sì, lo segue, ma in maniera molto distratta. Alla fine, ho detto, papà, ho detto, Lorenzo, guarda, è veramente, tra l'altro, lei è psicologa. Quindi, quella è una psicoterapia quel film. È una seduta. È un workshop psicologico. Custurizza esatto. è stato bravissimo. quello che lui si racconta senza limiti, senza mezzi, però in una maniera tabu. molto delicata: molto delicata. È figlio, bello eh, del è complimenti, che complimenti a Custurizza per un capolavoro Conoscendolo è un come regista ti dico. Che non me lo aspettavo. No, infatti è un disordine. Il infatti, suo target è diverso. Poi ho ho, sono stata alla presentazione di un altro film, sempre su Maradona, che usciva qualche mese prima, di però era qualcosa di diverso, non, non mi piacque molto. Ah, sai, in genere i film sui grandi calciatori, anche quello che fu fatto su Cruyff, eh, sì. raccontano lo sportivo, fanno eh, vedere i esatto, gol, esatto. fanno vedere le performance. E invece questa noi, noi non lo dobbiamo neanche chiamare Maradona, noi parleremo da questo momento in poi di Diego. Allora, voglio un aneddoto, tu che sei stato come noi una, No, guarda, una no io, io ho vissuto la, la prima parte come tifoso, da tifoso Sono stato uno abbonato 5 anni, eh, poi mi ero trasferito a Roma Però ho fatto in tempo a venire per vedere l'ultima partita dello Scudetto Il secondo Scudetto eh, Invece tutto il resto diciamo, l'ho seguito con, con grande attenzione Nicole. Però quella era una parte diciamo, che io ho seguito facendo un altro lavoro. Io poi, invece, dal punto di vista professionale, Diego l'ho incrociato nel, nell'ultimo periodo. Nell'ultimo periodo quando praticamente e già era è... maturato, già era tanta Sì, sì anche Assolutamente. assolutamente. Anche però po ti posso dire, però ti posso dire l'aneddoto più carino. Eh, 1985. A un certo punto noi giriamo per eh, ragazzi, ragazzetti dai 25 anni, gruppo di ragazzi così che facciamo, facciamo tardi, così, eh, e Riviera di dichiaia, a un certo punto arriva una Ferrari nera, si ferma davanti a una farmacia, scende Maradona, scende Maradona, notte profonda, proprio fonda, fonda, fonda, senza tutta la, la sua clac, eccetera, eccetera, va in farmacia e compra i pannolini. Per, eh, era appena nata credo Gialma, credo che sia eh, la prima so figlia. No? Anni. Gialma, ecco lì, vedi lì è uno spaccato della, della, de, della persona. Se non fosse tornare. arrivato con la Ferrari, la non avesse persona... manco guardato. Ah, certo. No, bravo, bravo. No, però abbiamo guardato perché sapevamo che lui aveva la Ferrari nera. Quindi ne, prima o poi ne lo becchiamo. Va allora, <ride> eh, noi abbiamo fatto questo ampio preambolo, anche molto bello. Massimo Iaquinangelo è giovanissimo rispetto a noi chiaramente e Diego Armando Maradona l'ha vissuto attraverso video film o filmati o qualche partita vecchia partita che la televisione ogni tanto si ricorda di mandare che impressione, che immagine che idea ti hai fatto prima di questa trasmissione di Diego Armando Maradona Ma, eh, Sicuramente Diego Armando Maradona è stato un grande calciatore eh, non solo per il Napoli ma per, tutta, per tutto il mondo calcistico eh, io quando Maradona è, è venuto a Napoli eh, che fu acquistato il, nel luglio del 1984 avevo pochissimi anni quindi eh, non ricordo quasi nulla per, eh, fin quando poi ovviamente Uh, ho visto tutti i video, uh, le, la grande passione che anche in casa mia uh, ci mettevano uh, nel vedere le partite del Napoli, tutte le volte che uh, vinceva. Uh, io uh, personalmente uh, ricordo uh, di aver visto uh, una partita di Diego Armando Matadona. Uh, se non erro quella eh, della Supercoppa italiana quando il Napoli vinse 5 a 1 contro la Juventus, io ero piccolissimo, però mi ricordo qualcosa che ci fu una grande festa gol di anche in casa. Sì, eh, silenzio quindi silenzi diciamo calciatore il di Diego Armando Maradona è buon vissuto buon per noi attraverso anche eh, i, i genitori gli amici eh, e poi ovviamente ci sono tante biografie di Diego Armando Maradona tante eh, ne abbiamo guarda, stati direttore stati... guarda ne abbiamo uno, una qua bellissima spero che la telecamera sì. la vorrà ingrandire in, in primo piano è di Liberato bello, Ferrara bello. Eh, è un'opera ah. straordinaria con delle immagini bellissime e in collaborazione Pietro, Pietro Mosca e anche Antonio Pastore va citato per, per uh, correttezza quindi eh, io la metto qua a favore il prossimo acquisto bravo, eh, perché veramente ne vale la pena okay. io, io ne ho una copia e vi assicuro che è veramente molto bello, ci riporta un pochino indietro negli anni. Continua, direttore. Vai. I più giovani devono studiare, Maradona. Dovrebbe essere veramente portata nelle università, veramente. Rispondere a un'università come lo è un personaggio a double Fass da quando noi possiamo, eh, soprattutto noi giovani, che eh, Diego Armando Maradona è stato eh, quando era nel campo un grandissimo calciatore, però poi eh, alcuni raccontano che fuori ha avuto delle delle piccole eh, diciamo eh, defaganze di anche di questo non ne parleremo perché grandi. il direttore abbiamo stabilito deciso di dire Diego Maradona e basta parlando dell'aspetto umano straordinario sì, Positivo, positivo infatti io stavo venendo da questo dicendo che no. uh, in realtà non è, non è questo il punto in cui uh, bisognava focalizzarsi, soprattutto uh, questo quest aspetto poi alcuni l'hanno fatto uh, rivalere proprio anche nel giorno della sua morte, quindi questo non è stato corretto nei confronti né di Diego Armando uh, Maradona, ma neanche di tutto il mondo calcistico uh, perché, che lui ha rappresentato, quindi uh, credo che uh, questi uh, colleghi giornalisti abbiano uh, siano stati un po' scorretti nel raccontare oh, il un attimo solo No, io voglio dire sì, una cosa sì. eh, poi ti voglio dire una cosa anche Massimiliano Bonardi io, anche per, io la per la prima volta, volta <ride> ho provato ad abbozzare i come dire, i riconoscimenti avuti da Diego Armando Maradona a livello mondiale e soltanto quel giornalista di cui faceva non il nome ma abbiamo capito di chi si tratta probabilmente eh, gli sono sfuggiti sono tre pagine e ho dovuto lasciare ancora due pagine a casa perché sono veramente tanti Diego Armando Maradona non era per caso il dio del calcio lui era il dio Vai, eh, sì. vai Massegnato. No, io volevo dire una cosa. Um, quando è morto Maradona. Cioè, due minuti. Quando è, mo andiamo quando a è morto Maradona città, i stati giocatori, stati. Alcuni giocatori della Juventus hanno fatto delle dichiarazioni veramente poco, poco carine nei confronti. Di Maradona, aspetta. aspetta. Che cos'è? È la classica dimostrazione del calciatore che non ha avuto la possibilità di giocare con lui compagno di squadra e usufruire però, rubo, di quelle rubo, sue però ti rubo una cosa dimenticandosi che hanno sannato Paolino Rossi che è stato arrestato cacciato da, perché è coinvolto in una vicenda di calcio scommessa. no perché Quindi, no, vabbè, avevano esaltato, il morto in casa e volevano parlare l'hanno di... esaltato perché innanzitutto era patrim in patrimonio nazionale grazie a lui loro erano diventati campioni del mondo i vari Cabrini, ma... Tardelli e altre situazioni siamo in diretta, non posso andare oltre eh, purtroppo, diretta, questa è la verità non posso andare oltre, se no poi mi, mi, mi spengono se, eh... devi, se devi andare in pubblicità poi dirò dopo una cosa Sì, esattamente 30 secondi se ce la fai ma possono anche bastarvi, tu hai parlato di giornalisti io invece voglio allargare il campo a, a quei tanti personaggi non faccio io ho detto no no lui, ah. ha parlato di giornalisti sì. non Ti sono solo giornalisti spesso, sono... non voglio fare nomi, no, faccio sono... solo no, i cognomi non no, sono è stata una persona di un valore unico intellettuali e opinionisti a tanto al chilo secondo me frustrati frustrati che non ma lo so pure ma hanno avuto delle cadute di stile spaventose frustrati che non vedevano l'ora non vedevano l'ora di rivalersi in qualche modo no diciamo a noi e poi non è da morto e appunto è un atto io l'ho scritto sul giornale Vigliacchi sì, Vigliacchi una vigliacchi roba ignobile è una che... è un atto vile parlare male di una persona che non si può difendere. Che dipendere. poi non è nessuna analza? Sì, no, non... Che rivalsa può essere? No, è perché... L... No, la, la, la, ma, ma si stato, la rivalsa non era io, solo io, di io tipo sportivo. era io, io, io È una rivalsa contro Napoli, Io devo interrompervi perché devo dare tassativamente la pubblicità. Grazie Giussi, grazie ancora. A fra A fra poco.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 Salve, il bello della diretta ragazzi, ci beccate mentre eh, io adoro queste cose, io perciò vado in diretta sempre, perché poi mentre voi state a casa il piatto di pasta e fagioli, mi qua fa rosicare a fare, vabbè, eh, ri ripartiamo eh, da Pasquale, però Pasquale abbiamo già qualche domanda da casa, vai. No, eh, volevo dire che insomma la platea di quelli che si sono industriati a puntare l'indice a emettere giudizi morali, etici è una platea intanto ridotta ma che poi non ha avuto nessun ascolto per fortuna sono persone che non hanno avuto seguito, anzi se devo dirla tutto sono state anche abbastanza criticate, quelle classiche persone che hanno perso la buona occasione per stare zitte e che hanno anche macchiato tu hai citato Mughini, una persona di qualità, di livello, un intellettuale ma ha avuto una caduta di stile, francamente, come dire, non che gli ha fatto perdere molti punti nella considerazione. No, no, no, per di però odia in modo particolare Napoli sì, e sì, sì, Napoli. ma È bravo! Sì, e in ogni occasione ha Hanno approfittato della per morte di Maradona eh. per gettare no, fango no, su Napoli, sui napoletani, sui i, meridionali. Ma non mi fate prendere il tessino e me lo fate strappare pensando che lui appartenga a. E quello è un provocatore Guarda Sergio, è esattamente. Esattamente così, cioè, eh, sono persone, adesso abbiamo citato Mughini, ma non mi interessa personalizzare questa polemica, è tutta una serie di persone che hanno approfittato di questo evento, per noi un lutto straordinario, per gettare fango e dare la stura ai soliti luoghi comuni, sì. contro Napoli, Napoletani, il sud in generale, i meridionali e quindi voglio dire… E su questo noi potremmo rispondere, problemi che ho, lasciano il tempo ho, che c'è. C'è una domanda da casa, l'hanno capito, tutti, eh? hanno una capito tutti, vale per tutti e tre, si prepari direttore? Ho una citazione sì, sì, sono e qui, sono una, qui, una io domanda, io sto religiosamente, ok… Uh. Il dio del calcio, quello che è stato sì. definito il gol del secolo. I mondiali del Messico del 1986, Argentina e Inghilterra 2 a 1. Perché? Bravo, questo bravo, <ride> qual, Come è si chiama? qual è il valore? di quella vittoria secondo voi ma eh, no, c'è il valore di... politico famoso, anche eh, eh. c'erano era, le Falkland dei due anni prima possiamo chiamarle Malvinas Malvinas assolutamente per, in per questo caso per rispetto, per, per rispetto di Diego sicuramente purtroppo adesso sono le Falkland eh, lo erano anche prima però loro in, in Argentina le chiamavano appunto Malvinas e, certo, Malvinas. e, e fu nel un Malvinas atto quasi un bombardamento in risposta all'affondamento della corazzata eh, argentina perché certo. l'unica nave... Ma la domanda del... non era per te. Ah, per, perdonami. <ride> no, no, no, ma è giusto... Eh, no, no, è no. quando si parla di Diego a eh, me mi, sì. mi, mi bolle il sangue è, del è, è per cui diciamo fu una... E' una il specie è di... Rivalsa. Fu una rivalsa, fu Sento. proprio la una modo, di un grande, modo, di, una vincere, di vincere in una maniera diversa nei confronti dei ne suti di Sua Maestà. Se lo dovessimo riraccontare a dei ragazzi giovani, per esempio mio, mio figlio o un figlio adesso che ha fatto. Facciamo anni, rispondere, però facciamo rispondere un su. Io diventani che guarda tutti i documentari, si è guardato di Maradona. Però per esempio questo valore storico non lo conosce. Quindi qualcuno di voi lo può raccontare come se lo raccontasse. a una persona che non ha Bisogna visto. Bisogna partire da, proprio da, dalla guerra delle, delle Malvinas. Perché Bene, se no non si può. Non si può. Vediamo, vediamo togliere. il nostro giovane, il nostro direttore, ma giovanissimo. Se riesci a farci una brevissima cronaca di quell'evento, vai direttore. Ma io proprio di quell'evento. Un no. eh... attimo, che mi è caduta la lì. No, sentiamo. Ti sentiamo. No, ti sentiamo benissimo. Sì, sì. Ah, adesso non ti sentiamo adesso. più. Eccoti. Sì, mi sentite? Adesso si sì, sì. sì, vai. Sì. Oh, eh... Di quell'evento hanno raccontato benissimo gli altri, che, gli altri colleghi che sono, sono, sono in studio e c'erano, erano presenti, personalmente non, non, non, non aggiungerei altro a quello che già è stato detto diciamo, su questo episodio. Assolutamente sì. Eh, noi per ricordarla ai giovani che, che ci stanno, qualcuno vedo che ci sta seguendo anche Però, da casa, c'era un momento In quel prego, momento in... ci sono due momenti in quella partita. C'è anche la mano di Dio. Eh, io ci stavo arrivando. Eh, la mano di Dio. E, e lì è la doppia beffa per i sudditi di Sua Maestà. Certo, certo, che lo vede tutti tranne l'arbitro fortunatamente no, non c'era il VAR per ricordare, il bar. Per ricordare bar. Uh, ai giovani eh... quello scusami Sergio è uno sberleffo tutto più napoletano bello. più che argentino Bellissimo, tutto guarda. napoletano Ma, guarda, più che argentino noi nei confronti degli con no, dell'inglese no, l'ho fatto altre due no. volte di eh, una volta anche. a Napoli non si è mai la gente non l'ha mai capito insomma. no, cioè, ci fu questa presa di, di coscienza in un momento di crisi fortissima economica dell'Argentina di andare a riappropriarsi quella che geograficamente è un, era ed è un suo territorio, appunto. Certo. le Malvinas e quindi mandò questa famigerata nave e scesero dei, dei soldati e quasi in una maniera non rocambolesca. Come dire, col panierino, c'erano quella che era una non loro Non dimenticare che c'era Thatcher, c'era Margaret Thatcher, e infatti, la Lady di Ferro. E, e, e non, non poteva consentire al, all'Argentina di eh, alzare la testa, quindi mandò la flotta, mandò l'aviazione. non C'era nessuna combattate. possibilità che l'Argentina vincesse quella guerra, eh? non ce n'era neanche una, no. Secondo me, non ce n'era neanche una per il divario di armamenti, ma anche di posizionamento dietro all'Inghilterra ove mai vi fosse stato il bisogno, sappiamo chi C'era il regime in Argentina allora? In Argentina era, era, appena fino, era appena finito e ci stava una situazione economica drammatica Drammatica, e quindi il loro era appena finito perché ci fu questo passaggio e non ci si aveva una lira in cassa. Quindi in sintesi si può dire 36. che con questo gesto, no, questo 36, fu uno, è uno dei gesti, idea, uno dei gol... Eh. Cioè, non ci, ci mi voglio impreparato 86. quindi in sintesi in, non voglio insistere ma non credo in sintesi si può dire che è qui che poi il popolo in generale lui, rappresenta, lui ha rappresentato no. politicamente il popolo non a caso si, lui ha, sì, un ha momento, rappresentato un il momento popolo, politico non solo popolo non, non, è, non solo gli argentini lui è stato il difensore dell'America Latina i deboli, di tutti bravo, gli oppressi, bravo, degli bravo, ultimi come ha scritto qualcuno tutto acutamente, tutto, esatto. lui è una specie di Robin Hood ma non come dire, tanto per ritagliarsi un ruolo, no, lui ci credeva esposto, davvero, lui si è sposto tantissimo anche dopo, sì, no? certo, infatti, facendo delle azioni anche eclatanti, ma sai benissimo che lui dalle gerarchie calcistiche, quelle alte mafiosi bravo la luce fuori sempre da... odiato sempre odiato un tollerato, e tollerato e poi poi tollerato alla luce di, di, di e lo capimmo ai mondiali statunitensi utilizzato utilizzati. e poi gettato via no alla luce di certe indagini dobbiamo dire possiamo dire assolutamente che, che aveva ragione lui, eh, lui aveva avuto cioè. ragione su tutto c'era un calcio ma avuto era della Juve quel francese come si chiamava Michel Michel noi così facciamo alzare e ti siedi tu, e no, io ho voluto un salotto di amici che parlano di Maradona. Sì, ma stai parlando tu? Vai Pasquale, perdona. No, no, no, è, è, vedi, è il personaggio è, era, è stato un personaggio scomodo. Diego è stato un personaggio scomodo, una voce fuori dal coro, un non allineato a tutti i livelli Lì. nel suo paese, nel mondo. mondo. No. Cioè, Maradona no. è veramente un personaggio che poi. Le future generazioni dovranno studiare bene, ecco, lo hanno definito un rivoluzionario, un termine a volte abusato, ma lui lo è stato lui è un davvero, proprio a tutti lui un i livelli, lui è stato un rivoluzionario, Io, ricordo qualche articolo, perché essendo anziano nella mente mi ha abbandonato, no? Io ricordo qualche articolo dove si elevava a un ruolo, a un livello di Dio superiore, Michel Platini, per poi vederlo tristemente ammanettato, no? E, no, no. e quindi questa superiorità morale eh, non, io non l'ho guarda che fatto. anche quella rivalità pacifica perché è stata una rivalità pacifica con Pelé si volevano bene però lui, sì, il campo però nuovo, lui ha sempre voluto sì. rimarcare sì. la sua differenza Pelé perché Pelé non, era una, non, era, non è una cattiva persona ma era uomo delle istituzioni così. Cioè, era uomo del sistema un senatore, lui era, era un senatore, del popolo gli altri, altri erano delle istituzioni era non esatto. so se mi spiego allora a differenza che con Platini lui non ha mai incrociato diciamo, il ferro con Pelé poi si sono anche riappacificati nella sua umide. trasmissione no? eh, eh. la notte del 10 eccetera però eh, ecco, a pelle lui anche di Pelé credo che percepisse questa differenza, cioè era, era altro da lui, era, ripeto, uomo delle istituzioni, era il simbolo del calcio, dei, dei salotti, delle stanze del potere. Lui era fuori da tutto questo, era il nemico di tutto questo. Era nella sua straordinaria Vito. umiltà, quando già era il, il re del calcio, il dio del calcio, andò a, a chiedere la maglia un altro numero 10, sì, sì. Ma lui. Ma e, Maradona. e questo numero 10 giocava nel Milan e si chiamava Rud Gullit E lui disse: posso entrare nello spogliatoio? E andò a chiedere la maglia che nessuno al mondo avrebbe mai fatto. Vediamo delle mezze pippe che eh, pure se devono fare un autografo a un ragazzo lo fanno in maniera abbastanza eh, uh, superficiale Era se una persona genuina. Se, se mi darai due minuti devi. Anche darti un altro episodio. Assolutamente, siamo qua per questo. Carino. Eh, io ho scritto per il Roma quello gestione Casillo mm. ecco allora, eh, esatto. la sera dopo Napoli Bari dopo, dove lui poi risultò positivo al doping si, era stata organizzata questa cosa cioè eh, il capo dei servizi sportivi del Roma all'epoca era Ciccio Degni grande collega purtroppo scomparso che eh, cioè, come con... dire, faceva firmare Maradona sul giornale si era inventato questa collaborazione Maradona collaboratore del Roma diciamo così, Bellissima cosa. firmava dei pezzi e eh, fu organizzata questa serata in cui eh, Diego venne in redazione e facemmo un collegamento con Gala Gol, con la Parietti scosciata sullo sgabello eccetera. ecco, quella fu una serata in cui io, fu un'altra occasione in cui io conobbi Maradona eh, diverso, cioè Stavamo scrivendo eh, dopo la partita col Bari, che si era 21-0, Maradona aveva giocato Maluccio, però poi aveva fatto una malattia incredibile, sgusciato via tra due calciatori, cross, colpo di testa di Zola e il Napoli aveva 21-0. Allora, mentre stavamo scrivendo. Ma sì, era un Ciccio, molto forte in quel tempo? Eh, abbastanza. Ciccio Degni dice, viene da me dice: Dai, ah, accompagnami, dobbiamo andare a prendere Maradona a casa. Via Scipione Cape, ce lo portiamo qua. Eh sì, vabbè, interrompo, ti accompagno dice no però dobbiamo andare con la tua macchina perché io sto a piedi e io avevo una vecchia 126 colore arancione rimessa a nuovo Il colore siciccio. patetico come andiamo a prendere Maradona con la 126 faccio la figura sì, dei Mendecatti. ha divertito da me. Allora come facciamo, come non facciamo? Il collega Antonio Giordano, oggi amico e oggi al firma importante del Corriere dello Sport, ci prestò una Golf che era una macchina un po' più presentabile. Io ve la racconto così: è eh, come, Com come l'ho vissuta. Andiamo a via Scipiore capisci alla guida, ma la donna esce con quella camicia a pois che mettevo al E perché non siete venuti con la macchina arancione? <ride> <ride> a <Allora, ride> io invece me lo, lo ricordo con una maglia a farsi il macchina Ciccio Degni seduto dietro per partire partire. Ciccio sua, Degni era un uno di quei giornalisti veramente amici che gli potevano dire qualunque cosa allora lui si siede ciao Diego mi saluta buonasera e Ciccio Degni esordisce la dico così è eh, proprio dice Diego oggi giocate una chiavaca e lui non fece una piega sai, hai ragione Ciccio sai avevo dolore al ginocchio oggi non è lui, lui era questo Mica soffese, poi... andiamo al giornale, lui viene lì accolto, non ti dico, facciamo questo collegamento con la Varietti Dopodiché lui si fece le foto con tutti i poligrafici, tutto, si fece la folla tutto dagli uscieri Lui proprio si dava, sempre, erano quelle occasioni in cui lui si dava sempre. Quando si sentiva in un ambiente amico, dove era voluto bene, dove era accettato senza sé e senza ma, Lui dava il meglio di sé una serata bellissima Dopo ti racconto io una delle ananemi Però Ho prima finito. di questo Direttore, mm -hmm. tu hai detto che ti sei sì. guardato e riguardato diversi filmati Qual è quello che ti ha colpito di più? Quello che mi ha colpito di più è lo scudetto del Napoli Il primo scudetto del Napoli Che fu una, uh, un gesto liberatore di tutta una città Un riscatto verso questa triade del nord uh, Anche perché oggi ricade anche l'anniversario del compleanno di un altro grande degli anni 80-90 certo, Massimo, Massimo Troisi Massimo Troisi, Troisi. e quindi eh, insieme poi a Pino Daniele e con eh, Diego Armando Maradona hanno rappresentato in quegli anni il simbolo del riscatto contro le potenze contro lo strapotere del nord e, non e mi piace il termine il riscatto te ho detto opportunità no, io parlerei di opportunità il riscatto significa quando tu parti proprio da chissà da, da, da dove no, io credo, no, che, io credo sì. che, la, che la dignità e tutta una serie di caratteristiche eh, la gente del sud di Napoletania hanno sempre avute devono avere, avere l'opportunità di poterle dimostrare quello è il discorso e, certo. e, grazie, a Ferlaino, grazie a Ferlaino si deve questa, questa possibilità tra l'altro vi devo confessare poi ho i messaggi qua eh, il Presidente Ferlaino eh, non, non è potuto intervenire, doveva intervenire in trasmissione per motivi, eh, motivi diversi. Eh, io invece mi associo a quello che diceva eh, mm -hmm. Massimo, tutti e due intervistati da, da Gianni Minà, ricordate? Spettacolare. c'è una premiazione eh, a Diego Armando Maradona eh, fatta proprio in una trasmissione di Gianni Minà e ricorreva all'atleta d'oro ricorreva all'anno 1986 quindi stiamo parlando a pochi giorni si può dire dal suo arrivo a Napoli però posto questo io volevo chiedere invece a Massimiliano Massimiliano noi l'abbiamo come Pasquale io ho invitato non a caso ho invitato questi, i miei amici in questo salotto eh, parlando di, di Maradona eh, come se non ci fosse nessuno che ci, sta, eh, ci stesse guardando da casa, c'è qualcosa veramente che ti ha lasciato traccia dentro di Diego di Matiforte Hai qualche ricordo particolare? Ma guarda, io ne ho uno che io, dono... ne, io, io ne ho uno, se mi dai un uno minuto. Scoop, voglio... uno scoop sfiorato proprio e Cristiana qualche, qualche pizzico a Cristiana glielo dovrei dare perché io ero il giorno prima, il giorno prima che Diego Junior venisse a fiugi a trovare il padre a incontrare il padre per la prima volta quindi e, e io ero in contatto e io ero, no, ero in contatto in contatto diretto con con, uh, con Diego Junior e con Cristiana perché io Diego Junior lo seguivo per la primavera sì. per la primavera del Napoli e 10 novembre e devo dire che da questo punto di vista non, non posso essere proprio riconoscente di questo sgarbo che mi ha fatto perché, perché poi alla fine Ciccio Marolda fu, si trovò in quel momento e fece questo grande scoop perché fu uno scoop Vabbè a livello mondiale, certo, certo. cioè, sai, giovane, giovane, io in quel momento, giovane giornalista, eh, perché io ho una militanza di giornalista diciamo, relativa, non sono, non sono un, un giornalista eh, come lui da, da anni e anni e anni, una ventina d'anni che faccio giornalista, quindi ho fatto tutt'altro prima e per cui, mh, per cui mi trovai in questa situazione che avrei potuto veramente fare questo colpaccio, figurati che un collega, un collega della Gazzetta dello Sport che era fisso a Fiuggi non, non si rese conto di questa cosa, ha rischiato di essere licenziato. E un questo buco, è, eh, questo è, è, è un buco, non è un buco, è un avoraggine è, è un avoraggine, no, lo, lo racconto eh, proprio brevemente eh, parco della rimembranza, Chale park, eh, tutta, si chiama campagna, tutti i tavoli esterni noi eravamo i soliti 7-8, arriva la macchina e non era la Ferrari nera lui sta proprio così con un jeans le scarpe da ginnastica quella a collo alto slacciate, slacciate certo. e aveva questa magliettina di cotone perché era estate a fasce bianche e celeste barba incolta e capelli arruffati venne, si guardò intorno noi gli facevamo segno che poteva venire perché lui non voleva appunto la calacca intorno e si sedette insieme a lui oggi ho pubblicato una mia foto avevo i capelli grossomodo l'hai <ride> vista no? De, sì. eh, e quindi non dico ci confondevamo però sembravamo un gruppo di amici nessuno si è accorto che, che a allora. tavola ci tu. fosse Diego Armando <ride> Maradona quello là non è un aneddoto vero e proprio però fu un atto così strano perché la gente ci guardava senza capire quindi forse era incuriosito è lui non è lui perché ci si immagina che alle 4 di mattina Diego Armando Maradona si viene a prendere il caffè con un gruppo di amici e il cornet al, allo Sciole Parco. Umberto se ci segue era allora proprietario. È un vivente testimone di, di, di quelle nostre serate un po' sbarazzine diciamo, niente di ma che altro pensa se penso... si che alle tre di notte incontri questa Ferrari nera di una eh, di uno bravo, che va, eh, se si va in farmacia lui, lui era, lui era <ride> solito fatto, fare... pensa come deve essere stato difficile per Maradona poi vivere in questa città assolutamente no? cioè, eh, questa è stata eh, una delle cose che lo ha disperato eh. per anche una città, città che l'ha protetto per anche una città che l'ha protetto anche anche ha protetto e lo ha un po' sfissato anche a Barcellona in un'altra città, città. Sì, sì. In un anche a città... perché è molto è molto è catalana quindi è certo. molto Napoli Barcellona ancora oggi lui è, ambla... lui è scappato da Barcellona lui è scappato di corsa vabbè, perché entrò in rotta di collisione col Presidente e non solo eh, anche un oh, pochino la eh, tifosseria certo. si iniziò una il, proble forte. il problema cominciò lì noi non abbiamo volutamente parlato dell'arrivo dell'intermediazione del straordinario no, Lavoro di Antonio Giuliano, che stimiamo e vogliamo. Nino Celentano. Nino Celentano, quindi noi non, abbiamo, non siamo entrati in questo argomento perché questa sera noi siamo in chiusura, stanno per arrivare i titoli di coda. Di coda. Eh, Però sera, possiamo essere grati a tutti coloro che hanno lavorato perché Maradona venisse a Napoli. Certo, certo, cioè, ci hanno regalato un sogno. Io, e non solo. io volevo e sentire non solo. la voce del presidente Ferlaino e noi ricordiamo l'intervento, la fiducia che il Banco di Napoli ebbe in questa operazione commerciale, certo. perché di quello alla fine Presidente si tratta il Presidente Ventria. E il problema sapete qual è che anche il Banco di Napoli è morto e tutto questo ci riconduce tristemente a questa grossa spaccatura che è da sempre… Ricordiamoci che c'era anche una triade di politici non napoletani potentissima… <ride> È un tifoso, uno dei tre, non è tifoso, e ancora oggi tifosissimo. del Napoli non si è mai perso una partita. Non facciamo? No. Assolutamente no, non facciamo no. Però, lo sanno tutti. Esatto, noi lo salutiamo appositamente. Lo, lo salutiamo appositamente solo per il fatto che è tifoso del Napoli, non di Napoli. Eh, non di Napoli abbiamo dato molti indizi dai! <ride> quindi, quindi come vedete noi abbiamo ottenuto fede alla nostra, alla nostra parola, al nostro impegno Maradona e basta abbiamo parlato sempre e solo di Maradona io ho sforato un po' di Diego, fatto, Diego, hai, hai, Diego di Diego abbiamo parlato hai fatto benissimo a richiamarmi <ride> all'attenzione perché poi quando si parla di Maradona a me, a Di Diego appunto mi sembra di rivivere quei, quei momenti, quelle sudate anche a correre dietro io vorrei e... fare un appello a tutti in chiusura parlare di Maradona al presente, mai al passato sì assolutamente che Maradona c'è, Maradona, Maradona, Maradona, Maradona è vive, immanente Maradona Ma perché Maradona è un'icona un ormai è un'icona un un'icona riconosciuta è, è, è, proprio, è giusto parlarne al se presente è un come parliamo un brand, di Edoardo De Filippo, di Milo brand, Daniele Maradona è l'etichetta di questo brand perché io mi sento associato proprio a, ai colori a, e anche a, a quella... Maradona, Maradona è, come, è come i Beatles, è, è un'icona esatto, un universale che non, universale che non, ho che non scomparirà mai. È consegnato no, alla è, leggenda. Io credo che sia diventato un mito già da vivente per quanto poi sì. ha avuto la campagna denigratoria perché le debolezze, si parla di. Ma tutti no, lui, lui, disse, lui disse no alla Juve: disse no hanno delle all, all Però l'avvocato eh, lo, lo stimava. La grande uomo di calcio e di sport. Mai, la noi siamo spazio. in chiusura io voglio ringraziare il direttore eh, Massimo Iacuignangelo per, per aver sempre. accettato l'invito, grazie Massimo a breve ci grazie vedremo spero in studio Pasquale a te non ti ringrazio neanche a te perché eh, siamo in curva B tutti e ti chiesto <ride> <stasi, ride> siamo, siamo veramente grazie, grazie sempre eh, esatto, eh, ringrazio è stato tutti piacere, quanti quindi. voi che ci, avete avuto la pazienza di ascoltare ci siamo un po' accavallati non è nel nostro stile però quando si parli Diego voglio ci ha da lasciare parte non posso farci niente, noi ci rivediamo venerdì prossimo, vi ringraziamo ancora per averci seguito, ho visto che siete veramente tantissimi anche stasera come tutte le altre volte, quindi a venerdì prossimo, venerdì non vi dico ci abbiamo una bellissima sorpresa, quindi a venerdì prossimo, a